Un altro fattore determinante direi nel rendere la Polonia così interessante è dovuta alle zone economiche speciali. Le zone economiche speciali sono delle free zone destinate alle attività produttive dove il legislatore fiscale attuale prevede la possibilità di ottenere un credito d'imposta pari al 50% dell'investimento fatto nelle attività produttive. Quindi evidentemente è stato fatto in ottica di attirare investitori eh, stranieri, anche in virtù evidentemente del basso costo della manodopera e aumentare però il, il tasso occupazione del paese il che ha avuto un ottimo risultato se pensiamo che uh, società grossi gruppi come la mercedes toyota fiat Brembo, addirittura la lg hanno i loro stabilimenti parti evidentemente i loro stabilimenti produttivi in polonia quindi zone economiche speciali uh, mentre uh, un altro elemento determinante è quello de dei fondi europei che sono tendenzialmente però destinati all'innovazione tecnologica quindi se uh, hai intenzione di far partire una start up ad alto di innovazione tecnologica la Polonia potrebbe premiarti eh, anche qui facciamo attenzione perché come dire molto spesso la faciloneria di alcuni consulenti porta a dire sì vieni qui non ti preoccupare ci sono i fondi l'Unione Europea ci li regala noi te li diamo non è così non è assolutamente così anche la Polonia chiaramente ha i suoi requisiti e soprattutto eh, deve essere un progetto concreto con una compartecipazione da parte dell'imprenditore in sostanza non ti regala Soldi a fondo perduto per fare quello che ti pare, questo lo dico onde evitare, insomma, commenti richieste che poi non sarei in grado di rispondere. Altro elemento da prendere in considerazione, eh, l'abbiamo detto, il basso costo della manodopera. Un ancora ulteriore elemento da prendere in considerazione è che la Polonia è un, è un habitat, un ambiente cripto friendly. Oggi non esiste una regolamentazione delle criptovalute in Polonia, ma nonostante questo, alcune banche fisiche non online permettono in realtà sia le società alle persone fisiche di tradare o di effettuare alcuni determinati investimenti in criptovalute punto ultimo della nostra classifica è possibile fare tutto da remoto l'incorporazione della società addirittura l'apertura del conto corrente con procura è possibile farlo rimanendo comodamente seduti sul divano di casa e qui mi sembra tanto di essere giorgio mastrota quando vende i materassi con tutto il rispetto per giorgio mastrota evidentemente io sono luca taglieratina se ti è piaciuto il contenuto di questo video Clicca immediatamente like al ah, contenuto, non ti sto obbligando ma se lo fai non mi dispiace. Attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato con noi e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video.